Sì, la mostra l'ho aperta il 20 di, di aprile e sarà aperta fino al 4 di, di maggio. Il nome l'ho appunto tratto da queste sensazioni dei visitatori, si chiama La luce nel silenzio. La percezione è quella, quindi nel vedere un'opera si ha la sensazione di tranquillità. Il titolo deriva dal fatto che nella precedente mostra eh, molti visitatori, che hanno visto con attenzione la, la, la mostra, hanno indicato più volte il pensiero delle sensazioni che davano eh, l'esame dei quadri. Cioè molti parlavano di silenzio. La passione per l'arte l'ho sempre avuta, per cui poi eh, nel periodo in cui ho vissuto a Milano, ho vissuto e lavorato, eh, l'Accademia di Brera di promosse dei corsi serali proprio per lavoratori e in quell'occasione io ho approfittato per frequentare un corso, conoscere l'ambiente artistico, anche se avevo già fatto delle esposizioni, vendevo già allora, quindi è stata proprio una volontà di entrare in un mondo che è molto particolare, devo dire. Poi dopo, nel momento in cui sono tornato qui all'Aquila, a Fossa precisamente, mi sono dedicato ad altro, cioè alle associazioni, facevo un giornale, quindi... Eh, ho riservato poco tempo all'arte, devo dire. Poi dopo vent'anni però ho deciso di lasciare tutte le altre occupazioni e di dedicarmi esclusivamente all'arte. Devo dire che in questo mi ha spinto anche la Lea Contestabile che è Presidente del Museo dei Bambini a Fossa